Grazie Presidente, allora questo è un intervento molto importante, però voglio fare un passaggio perché quest'Aula pochi mesi fa ha fatto un consiglio straordinario dove si è impegnata tutta affinché questi fondi venissero spesi ed essero una risposta al problema del Parco della Madonnetta. Per cui questo taglio è estremamente pesante, non solo per quello che poteva rappresentare per il parco stesso, ma per quello che comunque ci siamo impegnati a fare, molti di voi lei stessa oggi è seduta sulla, sullo scranno più alto ma nella scorsa consigliatura ha votato l'ordine del giorno che stanziava questi fondi molti di voi qui erano presenti e oggi questo taglio grida vendetta lasciatemelo dire assessore scozzese noi abbiamo stanziato in variazione di bilancio milioni di euro per i municipi nello stesso periodo e i municipi hanno, sono riusciti a spenderli tutti con il 96 dell'impegno di spesa e oggi questa amministrazione straccia 200 euro per fare un perimetro intorno a un parco dove i bambini rischiano la vita io credo che veramente quest'ordine del giorno valga veramente poco nonostante l'abbiamo presentato perché di fatto sposterà probabilmente i fondi nella prossima manovra di bilancio e verranno forse impegnati nel prossimo anno ecco, allora le cose sono due qua o il dipartimento ve l'ha fatta sotto il naso oppure voi in modo cosciente avete deciso che questi fondi non erano importanti e qui mi riferisco a tutti quelli che si sono fatti la passeggiatina al parco della Madonnetta il sindaco Gualtieri è andato, ha passeggiato e ha visto quello che c'era e ha detto risolveremo il problema però poi oggi ci presenta un bilancio o una variazione di bilancio dove all'interno noi andiamo a stracciare una delle opere più importanti ma di semplice realizzazione 200.000 euro per fare un perimetro di, di, di contenimento intorno agli edifici del parco della Madonnetta guardate nessuno si tira indietro di fronte alle responsabilità che ci sono state però oggi veramente questo, questo stralcio nella relazione di bilancio grida vendetta voglio dire quello che avreste dovuto fare era come maggioranza fermarvi un attimo imporvi in qualche modo e fare in modo che questa cosa non avvenisse oggi è avvenuta ne siete responsabili governate roma prendetevi questa responsabilità e portatevela a casa grazie